Intanto grazie di averci accolto come sponsor, probabilmente parleremo di un argomento che c'entra il giusto diciamo, con quello che fate tutti i giorni, ma ci tenevamo a raccontarvi che cosa fa Copa 3.0 su questo territorio, e, e, ma prima di eh, presentarvi volevo fare una battuta. Ho sentito prima il primo intervento del pomeriggio no, che si parlava di sesso, poi c'era Francesca che parlava di, di, di, di preservativi, vi annunciamo che... Cop Alleanza, Coop a preservativi a marchio, fallo protetto, un buon prodotto se volete utilizzarlo, vanno bene anche per i freelance, ma a parte le battute, oggi eh, volevamo raccontarvi di un progetto appunto concreto del Consiglio di Zona di Ravenna e Cervia, un eh, progetto che, eh, come dire, e per farlo mh, utilizzeremo la metafora del viaggio, tra l'altro qui in Sala Cebiliana che l'anno scorso parlava di Bisanzio, no? e quindi posso permettermi di utilizzare all'interno della metafora viaggio la metafora barca-vela, dobbiamo fare i sostenibili, siamo Coppa Alleanza 3.0, ci teniamo molto alla sostenibilità, quindi diciamo che noi siamo una barca-vela, una barca grande perché è tipo un bastimento, nel senso che siamo una cooperativa che conta 22.000 dipendenti, 2.300.000 soci, quindi una cooperativa di grandi dimensioni presente su 9 regioni d'Italia e eh, che ha una base sociale vasta appunto rappresentata da 58 zone soci e da 1.042 consiglieri. Matteo è il presidente di una di queste 58 zone soci quindi rappresenta la proprietà diffusa della nostra impresa cooperativa. Dicevo, un viaggio che ha consentito la cooperativa e il Consiglio di zona di raggiungere diciamo idealmente eh, l'America eh, per andare ad acquistare un eh, carrello, un carrello particolare, un carrello che si chiama Caroline Skart, che è un carrello che, ha, che può essere utilizzato per accogliere delle persone disabili con disabilità, quindi eh, una famiglia che ha un figlio con. Eh, disabilità o un familiare che magari ha problemi anche a muoversi può venire a fare la spesa all'extracop ESP di Ravenna e utilizzare questo servizio e speriamo che dopo questa breve presentazione ehm, riusciamo a darvi anche eh, un'immagine eh, della, della parola innovare che sia differente rispetto a quella che siete abituati a pensare. Naturalmente, detto in questa sala, con molti di voi che si occupano, di, che lavorano sul web e con la tecnologia, parlare di innovazione è automaticamente eh, come dire, è immaginabile vicino alla parola tecnologia. Noi, invece, eh, l'innovazione la immaginiamo anche come, eh, dice poi anche il dizionario Treccani, fra l'altro, come rendere nuovo un qualcosa oppure mutare uno stato di cose che sono già fatte, quindi speriamo che magari stasera davanti a un mojito o davanti a una birra riusciate anche eventualmente a ragionare su un diverso significato della parola innovazione perché secondo noi anche quella parola lì eh, declinata in quel modo può aiutare la società a crescere come state cercando di in qualche modo aiutarla voi a fare avanzare. E, eh, per affrontare il viaggio naturalmente di solito ci sono un po' di elementi no? che uno deve avere in testa, intanto eh, uno magari legge una rivista, si fa incuriosire da un luogo a meno no? che, non si è, che non ha mai eh, frequentato, si lascia ispirare magari dall'esperienza di qualcun altro e decide di affrontare questo viaggio per, per andare in questo nuovo luogo. In questo caso chi eh, ci ha ispirato questo viaggio per andare a prendere questo carrello è il Sorriso di Giada, un'associazione Ollus eh, che poi dopo vi presentiamo. Ma naturalmente visto che stiamo parlando di una barca a vela, questa barca a vela che intraprende questo viaggio deve avere anche eh, un, qualcuno che la guida. Insomma. E In questo caso la guida della nave eh, del, è stato il consiglio di zona socio appunto, di Ravenna. Il, che però naturalmente non poteva, doveva avere anche un po' di conoscenza, doveva essere accompagnato da una bussola no? e da una direzione che eh, in questo caso è stata rappresentata dalla missione e dai valori che la nostra cooperativa cerca di esprimere sul territorio da diversi anni. In realtà Coppa Alleanza è nata da eh, 30 mesi, quindi siamo un po' come il parmigiano reggiano, no? siamo stagionati giusti, e, mh, però insomma siamo quasi una, una start-upona, diciamo così, però insomma abbiamo missioni e valori che provengono dalle cooperative che eh, hanno dato vita alla nostra. Alla nostra. E dopodiché, visto che stiamo sempre parlando di barca a vela, per raggiungere una destinazione dobbiamo anche avere il vento a favore e in questo caso il nostro vento a favore è stato eh, il momento giusto per partire con questa piccola innovazione di cui vi raccontiamo oggi. Dicevo l'associazione di Sorriso di Giada che è un'associazione di Ravenna che è nata nel 2016 grazie eh, all'impegno dei genitori appunto, di Giada che hanno eh, pensato bene di iniziare a sensibilizzare la cittadinanza di Ravenna su come potessero eh, come dire. E essere inserite all'interno della testa di chi vive nel Ravennate anche delle pratiche che consentissero a bambini come Giada insomma, di poter usufruire dei servizi e, della, e, e, e come dire, sviluppare la propria cittadinanza, proprio essere cittadino. L'associazione Storisio di Giada all'inizio del 2017 è, è, ha avuto un incontro con il consiglio di zona soci di Ravenna e ha fatto una richiesta che era appunto quella di eh, provare a, a interessarci insomma, per l'acquisto di questi particolari eh, carrelli che potessero consentire a Giada di poter fare la spesa tutti insieme. Voi immaginate una famiglia eh, come quella di Giada eh, a fare la spesa, no? Quanto ci mette una famiglia che ha una persona in, fami in famiglia, scusate la ripetizione, con dei problemi motori o no? di dis disabilità? a poter fare un'operazione un semplice come quella di fare la spesa. Pensare di uscire di casa con, eh, eh, con Giada eh, significa eh, doversi eh, muovere in più di uno, in più di due insomma, perché una persona deve accompagnare Giada a fare come dire, in giro per le corsie del supermercato, mentre qualcun altro deve portare il carrello della spesa, quindi... Voi pensate anche al lavoro no? e alla perdita di tempo che può esserci dietro a una semplice operazione come quella della spesa quotidiana e quindi questo Caroline Scarte che dopo vi facciamo vedere in foto è un carrello particolare che aiuta una mamma o un papà con un bambino, un figlio disabile a poter usufruire di questo servizio recandoci al supermercato come farebbe ciascuno di noi che ha magari un figlio eh, che ha un figlio insomma. Naturalmente, dicevo per poter acquistare questi carrelli siccome c'è un impegno economico anche importante, e è intervenuta la zona soci di Ravenna che faccio presentare direttamente dalla viva voce del presidente Matteo Ghetti. Grazie, Grazie Maurizio. Ciao a tutti, eh, io non sono un freelance, eh, e state creando una bella comunità, siete bello. Eh, la zona soci di Ravenna è un consiglio composto da soci volontari di Coppa Alleanza 3.0 che sono eletti in maniera periodica, eh, quindi siamo tutti volontari e noi siamo diciamo, eh, lo strumento okay, con cui eh, la cooperativa e in realtà i soci della cooperativa portano avanti istanze eh, che... Sono guidate dallo statuto etico, okay? Quindi la slide di Maurizio prima era veramente sul punto. Infatti, noi con, questa, con, questi, con, questa, con questo, questo evento, questa manifestazione esatto del, del carrello di Giada, abbiamo voluto dare che cosa? Abbiamo voluto ridare a, a queste madri, a queste persone, ehm, un atto diciamo normale come quello di fare la spesa insieme alla propria figlia perché chiaramente chi ha una carrozzina o lascia la carrozzina e prende il carrello oppure non va a fare la spesa o sono in due in questo caso qui si potrà tranquillamente avere una, un atto normalissimo eh, non sono gli unici chiaramente abbiamo portato avanti manifestazioni verso progetti per l'ambiente per il consumerismo quindi anche l'alimentazione e le diciamo patologie in senso lato. E io vi ringrazio e passo la parola a Maurizio. E, niente dicevo quindi il consiglio di zona Socio presentato da Matteo ha fatto questa domanda alla cooperativa e cioè dice cara Coppa Alleanza, cara struttura, visto che siamo noi no, a doverti anche indicare qual è la direzione da prendere, visto che siamo i consigli. I, i, i rappresentanti dei soci sul territorio, ti chiediamo di prendere in considerazione l'ipotesi di acquisto di questi due carrelli. Carrelli ripeto che sono molto costosi e, e, e sono fatti solamente in America, pensate che Copa Alleanza è la prima realtà in Italia ad essersi dotate di questi strumenti, forse se non ho capito male i secondi in Europa, quindi non sono ancora presidi che sono come dire, eh, diffusi sul territorio nazionale, noi speriamo diciamo, di aver creato una moda <ride> e di, di poterli distribuire anche negli altri nostri punti vendita, naturalmente collegandoci alle realtà del territorio però ovviamente quando questa richiesta è arrivata sul tavolo della, della, della direzione insomma, commerciale che poi si è incaricata anche di acquistare direttamente questi carrelli, naturalmente non è, non è arrivata senza un pensiero dietro. Quando facciamo un qualche cosa come Coppa Alleanza, poi siamo molto lenti perché siamo molto grandi e quindi ogni volta prendere una decisione significa perdere tanto tempo e dicevo quindi quando questa richiesta è arrivata è ovvio che la zona soci ha sfogliato il nostro eh, va mecum, diciamo il manuale no, della cooperativa che si chiama statuto, cioè che dove, dove sono contenuti la missione e i valori della cooperativa e ha capito che quella innovazione poteva essere fatta e rappresentava anche proprio un pezzo del percorso che Coppa Alleanza eh, propone tutti i giorni, insomma, cioè realizzare la strategia della sostenibilità per contribuire a migliorare gli ambienti fisici ed umani in cui la cooperativa opera e contribuire al benessere, allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori in cui la cooperativa opera. Perché di cultura si tratta, eh? anche la cultura della, del, della diciamo, diversità e l'accoglienza eh, o l'inclusione passano anche attraverso semplici, queste semplici operazioni. Il momento giusto di partire è stato rappresentato invece dai lavori di ristrutturazione che hanno interessato il nostro punto vendita principale di Ravenna che è appunto inserito dentro al centro commerciale ESP che il 2 dicembre dopo quattro mesi di ristrutturazione ha, preso, eh, ha riaperto ad un, con un'insegna nuova che era appunto quella di Extra Cop, no? che è un formato diciamo che Copp Alleanza si è inventata e che, ed è presente sia a Ravenna che a Bologna che a Modena. L'altro eh, particolare diciamo, momento giusto di partire è, come dire, è, stato, eh, è anche grazie al fatto che in questi mesi, in questi anni si parla molto di agenda ONU 2030 e di obiettivi per lo sviluppo sostenibile, che sono argomenti che la cooperativa eh, ha deciso anche di eh, naturalmente eh, prendere in considerazione iniziando a discutere un piano poliennale della sostenibilità che dovrà essere redatto nei prossimi mesi. Cambio il microfono. E questo naturalmente piano di sostenibilità è pensato a partire dalle convergenze, dalla permeabilità tra il quadro strategico della cooperativa e le priorità definite dall'agenda ONU 2030. Priorità che, hanno appunto, che sono 17, come ben sapete, e, e tra le quali insomma e, ci sono anche priorità che sono molto vicine a quelle contenute all'interno del nostro statuto e, e tra queste ad esempio c'è, vabbè ce ne sono alcune che vedremo dopo, e questo impegno di innovazione responsabile naturalmente non può essere preso da solo, quindi se siamo qui e parliamo di sostenibilità è anche per dirvi che i nostri partner no, siete anche voi, cioè sono le persone, sono gli stakeholder che fanno parte ad esempio della comunità o la pubblica amministrazione, i nostri fornitori, i sindacati, i consumatori, tutto il movimento cooperativo, i lavoratori, il sistema COP e naturalmente i nostri soci che costituiscono la nostra proprietà. Questo dialogo che abbiamo aperto con queste persone, con questi stakeholder darà vita come dicevo a luglio a questo piano polienale per la sostenibilità che presenteremo prossimamente ma credo che come dire, aiuterà visto che siamo una cooperativa che crea anche un certo impatto no, sul territorio che possa anche consentire chissà anche ai freelance no, di pensare o di immaginarsi delle future collaborazioni. I nostri ambiti di intervento, però è ovvio che, mi dire che i 17 obiettivi dell'ONU sono molti e non tutti interessano una cooperativa di consumo come la nostra, però ce ne sono molti che possiamo sposare e che abbiamo suddiviso in tre, diciamo, macro aree. Tra queste l'equa distribuzione delle risorse e la generazione di opportunità contengono l'obiettivo 10 che è ridurre appunto, le disuguaglianze, che è quello su cui diciamo, ci siamo un po' concentrati riflettendo sull'acquisto e di, di, di, dei Carolins Carte. In particolare all'interno di questo obiettivo c'è un target che si chiama che è il 10.2 che dice che entro il, 20, il 2030 bisogna potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro. Ora la domanda è, può un carrello cambiare le sorti o come dire, migliorare la sostenibilità eh, che l'ONU ci chiede di, diciamo, di, di, di adottare, il target che l'ONU ci chiede di adottare? Non sappiamo la risposta, sappiamo solamente che quel carrello e adesso vi facciamo vedere un video, ha contribuito a cambiare le vite di alcune famiglie che hanno questo particolare problema e ne siamo particolarmente Orgogliosi. Vi lascio con un'intervista del momento inaugurale diciamo, di questi due eh, carelli di cui abbiamo dotato il nostro punto vendita che è avvenuto a, nel mese di marzo e, e vi lasciamo in compagnia di Renzo Savini che è il collega che si occupa specificamente della zona soci diciamo, di, di Ravenna e della bassa, eh, Roma, Ravenna, cioè della bassa Romagna e Faenza e, e anche dell'assessore Widad Baccali del comune di Ravenna che era presente all'inaugurazione. Prima realtà ad averlo fatto nell'ambito della grande distribuzione, Extra Coop di Ravenna si è dotata di carrelli speciali pensati per bambini speciali. Un'inaugurazione che rappresenta un punto di forza e una grande attenzione al sociale. Come nasce? Nasce da un rapporto che la zona soci di Coppa Alleanza 3.0 ha instaurato con un'associazione, una onlus di Ravenna, che si chiama Il Sorriso Di Giada, che si occupa appunto di interventi su, per quel che riguarda soprattutto i problemi dell'infanzia diciamo, per bambini speciali. Abbiamo detto in occasione della ristrutturazione dell'ESP, che è diventato Extra ExtraCop ESP, Abbiamo valutato la proposta che ci veniva da questa associazione di Sorriso di Giada di un carrello che veniva prodotto negli Stati Uniti. Abbiamo valutato l'acquisto di questi carrelli che sono arrivati direttamente dagli Stati Uniti e abbiamo fatto l'investimento in occasione dell'inaugurazione dell'Extra Copa ESP. Un'iniziativa che parte dalla grande distribuzione e che va ad integrare quello che già il Comune sta facendo in, nel campo della disabilità. Sì, va appunto a integrarsi, come hai detto bene, insieme al lavoro diciamo, dell'istituzione e a quello dell'associazionismo, perché di fatto è una, una proposta che nasce da, dall'associazione Sorriso di Giada e che ha trovato accoglienza eh, dentro a Extracop. Eh, e mh, ci racconta anche di come gli spazi pubblici possono diventare spazi sempre più inclusivi, inclusivi davvero, perché questa... Questo modello di carrello permette alle famiglie con, con bambini disabili di poter coniugare il momento della spesa e anche la, la, la mobilità. Vi lasciamo con questo aforisma di Antoine de Saint-Exupery che dice la perfezione è raggiunta non quando non c'è più nulla da, da aggiungere ma quando non c'è più nulla da togliere. Se c'è una cosa che non vogliamo sicuramente togliere da, dal, dal nostro punto vendita ESP di Ravenna sono proprio questi carrelli che speriamo diano ancora come dire, un contributo per l'innovazione sociale di questo territorio. Grazie. Grazie. Sono, sono rimasto nei tempi, sì, Grazie mille. <ride> Ciao, grazie.